Che, voleva, che vuole dire sono vecchia, <ride> e pensavo che ce n'avessi no. di meno. Eh, salve, mi chiamo Elisabetta Bruffa, sono di Terni, Italia, Umbria, e ho 36 anni. Ho conosciuto questa scuola di Elena Neciaieva attraverso una mia collega, Patrizia Lorè. E dicendomi che le sembrava un'ottima scuola per poter affinare le nostre tecniche e per poterne imparare altre. Eh, L'ho seguita tramite Facebook per un determinato periodo e ho dato l'ok okay alla mia collega per venire direttamente qui investire nel viaggio e nel corso per poter appunto mettere eh, in pratica queste nuove tecniche eh, molto belle, infatti in questo corso che noi abbiamo appena eh, terminato abbiamo imparato moltissime cose, eh, sono un po' difficili ovviamente sono da mettere in pratica per un bel po' di volte, eh, però siamo rimaste, io sono rimasta soddisfatta e spero di migliorare sempre di più e quindi mi è servito sicuramente questo corso che ha trattato sia le sopracciglia che gli occhi che le labbra. Quando ho detto che volevo venire qua in Russia per fare questo corso eh, tutti mi hanno detto che ero una pazza venire qua in Russia perché è molto freddo. Allora tutti mi hanno consigliato pellicce, cappelli, cappotti, eh, il eh, coprirci sembrava che dovevamo venire al Polo Nord. E vabbè, a parte questo ovviamente che tra un po' è più caldo qui che, che in Italia eh, mi lasciano, eh, soprattutto il mio marito mi lascia molta libertà nella mia parte professionale perché sa che ci tengo molto e, e quindi mi lascia molto libera ed è stato contento anche se ho dovuto lasciare anche una bambina molto piccola a casa però eh, mi... Eh, mi dà sempre molta libertà nelle mie scelte lavorative. Questo corso eh, non sono partita con delle aspettative eh, altissime, eh, sicuramente eh, quello che dico sempre quando si fa un corso si deve, ehm, i risultati si vedono poi nel tempo, non nell'immediato, mentre al termine del corso non si può saper far tutto benissimo al 100%. Sicuramente serve esercitazione come in qualsiasi altra, altro lavoro. Eh, sì, sono rimasta abbastanza soddisfatta. Avrei preferito di rimanere di più per potermi esercitare di più, per concentrarmi esclusivamente su questo lavoro, perché so che quando ritornerò in Italia sono presa anche da tantissime altre cose, dalla quotidianità, quindi mi mancherà sicuramente questo, la concentrazione per poter fare esclusivamente questo lavoro, però eh, ha superato le aspettative, eh, che, ha superato sicuramente le aspettative, sì. Mi è stato sicuramente utile questo corso per imparare bene, e per capire la sfumatura, perché non riuscivo a farla, eh, Credo di aver imparato anche a fare le labbra bene eh, come vorrei, quindi sicuramente mi ha servito mh, come mettere la giusta posizione delle mie mani per poter lavorare. Sicuramente questo mi ha servito molto e anche per quanto riguarda gli occhi. Le sopracciglia, diciamo che eh, ne, facevo, ne faccio moltissime, quindi, sulla tecnica del pelo pelo ho eh, trovato meno difficoltà. A parte il fatto che bisogna sempre passare sullo stesso pelo senza uh, poterlo allargare, questo lo sapevo già, mi è servito soprattutto per le labbra e per gli occhi, per le sfumature, quello sì. Sicuramente vedere una persona, un professionista lavorare, come mettere le mani aiuta moltissimo, è utile. Per tutte quelle persone che eh, vogliono investire eh, sia economicamente che professionalmente eh, consiglio sempre di fare dei corsi, di corsi di questo genere anche in questa scuola dove verrete poi, andrete a lavorare su pelle e non su materiale sintetico come normalmente siamo abituati noi in Italia ed è questa cosa molto utile eh, questa è una delle scuole che permette di lavorare direttamente su pelle si è seguiti dall'insegnante ma si è lasciati anche eh, liberi eh, di fare anche degli errori per poi saper imparare anche a rimediarli. Quindi si è seguiti, ma fino a un certo punto, non sempre, eh, perché ci, ci permettono anche di fare degli errori per poterli poi diciamo, ovviare, per aiutarci anche a risolverli. Quindi consiglio questa scuola per chi vuole investire, sicuramente.